Ciao bambini! L'altra volta, nei nostri appuntamenti con il corsivo, abbiamo ripassato la F e imparato la M di mamma. Oggi ci alleneremo con la M e impareremo la P di papà. La prima parola che scriveremo è muli. Mi ricordo che la M ha tre zampette, quindi M, U, I, Continuo. di nuovo 1 2 3 u l i ancora una volta insieme ma u l i continuate voi la seconda parola di oggi è mina come quella che c'è dentro la vostra matita ma i, N, attenti a contare le zampette. A. Guardiamo bene. 1, 2, 3, I, 1, 2, su nell'onda, giro intero e coda. Puntino. M, tre zampette. I, N, due zampette. A, con la codina. Puntino. La prossima parola è MANO. Attenzione a contare bene M A N O. Qui ci sono ben due imbrogli. Bisogna stare attenti alle zampette di M e N e al fatto che la A ha la codina e la O, la manina in alto, che fa ciao. Quindi 1, 2, 3, M, A con la codina, N, due zampette, O con la manina in alto. M, A, N, O, mano. Continuate voi e andiamo a scrivere la prossima parola. ]remo. Mi ricordo la R con il suo sorriso, R, E, M, tre zampette, O. Di nuovo, sorriso, pancia, E, uno, due, tre, onda, giro e manina. R, E, Remo. La prossima parola è fumo. Mi ricordo la F, alto, basso, U, ma tre zampette, O. Fumo, F, U, M, O. Ancora f, tocco, u, m, 1, 2, 3, su nell'onda giro e manina, fumo. La prossima parola è mare, m, tre zampette, a, r, sorriso, e, ancora, contiamo bene, 1, 2, 3, su nell'onda, giro intero e coda, sorriso pancia, e ma, a, r, e, mare. Vediamo adesso la p. La p è una lettera un po' difficile da scrivere. Si può fare in diversi modi. Io ve lo propongo con la risalita, P, salgo e faccio la coda. Alcuni la propongono con il giro, ma rischiate di farla troppo larga, quindi noi faremo la P con la risalita e la codina. Proviamo a scriverla insieme. La P è una lettera che scende, che occupa la riga grossa sotto a quella di scrittura. Quindi salgo come per fare una I, scendo fino a toccare la riga in basso, risalgo sulla linea appena fatta e disegno una codina. Rifaccio vedere. Su, giù a toccare la riga, risalgo e coda. Su, scendo, risalgo e coda. Su,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 su, scendo, risalgo, coda, su, scendo, risalgo e coda. Nella prossima riga scriveremo la P insieme alle vocali. Allenatevi ancora una volta con la P e poi proviamo a unirle. P, salgo, onda, pa. Un altro per voi. P, scendo, risalgo onda e. P. Scendo, risalgo i. P. Scendo, risalgo coda. O. P. Scendo, risalgo coda. U. Completate voi. Ogni colonna? per allenarvi e alla prossima!